E bentornati in diretta, sempre qui su Rido96.8, Vox Populi, il vostro Cesare Deserto e Antonio delle Donne Tantissimi ospiti. ma ora, mio caro Antonio, yes. abbiamo qui con noi un'attrice, una modella, fotomodella Protagonista di spot pubblicitari e serie tv ed anche produttrice di un film Quest'anno l'abbiamo vista al grande fratello Vip. e con grande onore che ti presento Licia Nunez Ciao Licia! Buongiorno a tutti! Buongiorno! Buongiorno a tutti. Ma senti che bella! Ciao Licia Ma io sarei rimasta in silenzio a sentire la tua voce Ma grazie Volete che vi lascio da soli? <ride> grazie Licia Allora grazie intanto per essere qui mia ospite Sai che ci tenevo tantissimo Allora, Grazie a te Vuoi parlarci? Stavo di aver sbagliato giorno. S sì, sì, ora diamo un'anteprima. Diamo un'anteprima <ride> <diamo> un <'anteprima, ride> che anche è anche bello. A me piace molto interagire con i nostri ascoltatori. Allora, devi sapere, mio caro Antonio, chi è Ce C'eravamo sentito eh. alcuni giorni fa e le avevo detto ci sentiamo lunedì. E ah, quindi è nato questo rapporto alla fine? Sì, sì, ah, è ecco nato, bene. ma è eh, un rapporto così. Lavorativo, lavorativo. Sì, sì purtroppo lavorativo. Molto embrionale. Molto embrionale. Bello, mi piace questa parola. Sì. Vedi che stiamo facendo anche cultura. Molto embrionale. Sì, sì. C'eravamo er sì, sentito sentite. proprio a fase iniziale sì, ci eravamo sentiti qualche giorno prima ho detto ci sentiamo lunedì perché io di solito chiamo gli ospiti il giorno prima per farmi una chiacchierata certo. convinto di essere fiorello <ride> eh. e di essere sicuro che Licia sapesse che io vado in onda ogni martedì certo, quindi poi mi chiama Licia il lunedì e mi eh. dice scusami ma ho sbagliato orario, ho detto guarda Licia io vado in onda tutti i martedì, è impossibile che io eh. ti ho detto che andavamo in diretta lunedì e lei ha detto no perché ti ho già detto pronta. Comunque. allora Licia, Licia tantissimo Tantissimi progetti, uh, tu sei una sì. donna del mondo dello spettacolo da tantissimi anni però ci sono delle cose molto importanti che stai realizzando, puoi parlarcene? Allora, i progetti sono, sono tanti, eh, riguardano ovviamente sia la sfera professionale che la, la sfera privata e, ovviamente incrociamo le dita Cesare perché comunque soprattutto la parte professionale è legata molto anche a a quello che sarà l'andamento del, della situazione Covid a settembre perché comunque eh, tutti i progetti partiranno da, da settembre, ottobre e ov ovviamente eh, non solo io ma eh, tutte, tutto il mondo dello spettacolo in particolare che è la, la parte che riguarda noi due e quindi anche te incrociamo le dita perché insomma la situazione è abbastanza delicata speriamo che eh, non ci sia un ulteriore seguito a, a questa situazione del covid per poter eh, riprendere con la nostra progettualità e con, con tutti i progetti che, che sono in ballo in maniera del tutto positiva Licia scusami, scusami se ti riferisco... interrompo questa è una domanda che io faccio a tutti i miei ospiti prima poi di fare la nostra consueta chiacchierata tu come hai vissuto certo. questo lockdown? Eh, come tu pensai, comunque sia, sono passata da, da, eh, dalla casa di grande fratello a, a casa mia e quindi è già stata una, eh, la prima, una reclusione in qualche modo forzata, perché comunque è dettata dal fatto che il gioco appunto ti portava a eh, convivere con persone non da te scelte, quindi con personalità lontane dalla tua e poi il passaggio direttamente a casa mia ovviamente anche quello è stato molto destabilizzante cioè da una situazione surreale per gioco come quella del, della casa del grande fratello ad una realtà eh, anche questa surreale che comunque eh, appunto ha portato non solo la sottoscritta ma tutti gli italiani a, a rimanere fermi a casa quindi è stata sicuramente una situazione Molto destabilizzante eh, Premettiamo anche che eh, lo è tuttora Perché nel momento in cui Veramente dalle 19-20 di sera Ci fa un giro almeno qui a Roma eh, Roma è, è deserta Per una serie di motivi però Roma è deserta A parte che eh, appunto non trovi un turista Non trovi nessuno E molta, molte persone comunque restano ancora a casa eh sì, eh sì, è stato un periodo davvero brutto che ci ha regalato emozioni molto forti sia positive che negative ma da un qualcosa sì. di negativo passiamo a una cosa molto bella perché c'è nata una collaborazione con un nostro amico di Vox Populi Alviero Martini e Steven Torrisi, puoi parlarci? Grande Alviero eh, Sì ehm, ovviamente l'artefice di questa di questa unione di questa nuova amicizia è appunto il nostro amico Steven Torrisi e um, Alviero è una persona geniale, Alviero è, è, è semplicemente geniale e um, ha queste, queste, questo suo carattere che è molto affine al mio, è una persona generosa, una persona attenta ai dettagli e ci siamo, siamo conosciuti eh, in realtà in una diretta appunto Instagram nel periodo lockdown, al bar di Alviero, il suo contest? Al bar di Alviero, eh sì. giusto Cesare, al sì, bar di Alviero e, ed è nata subito questa, è stoccata un po' questa scintilla, è passato guardarti, eh, io ho notato, mi ha colpito molto la sua semplicità, questo suo lato molto sensibile che è molto affine al mio e abbiamo, ci siamo ripromessi in quell'occasione di iniziare una collaborazione così è stata, ci siamo rivisti in questi giorni e abbiamo, abbiamo deciso appunto di iniziare una serie di progetti insieme Bene. E da insomma ricordando andare lontano viaggiando i miei fan hanno deciso di fare hashtag Alviero lì viaggiando, una cosa molto bella e, e quindi appunto questo è uno dei tanti progetti che porteremo avanti. Sì, per ricordare l'umiltà proprio del, di Alviero Martini Io quando uh, le prime volte che parlavo con Alviero Io lo chiamavo maestro sì. Perché Alviero Martini <ride> è un maestro a livello mondiale Io ho una borsa così A livello è. mondiale Sì, eh, eh, esatto, anche, esatto, io, esatto, anche io Anche io ho marsupio di Alviero Allora lo chiamavo maestro e, e davo del lei Come eh, professionalmente sì. è, è mia abitudine E Alviero dal primo sì. momento Cesare, lascia stare il termine maestro Dammi del tu, parliamo tranquillamente io... E mentre diceva sta cosa moltificava i, i panni e i pesci Sì, <ride> <ride> Perché sai, quando ti trovi a cospetto per chi fa il nostro mestiere di un personaggio come Alviero Martini Un po' di soggezione, cioè Antonio, permetti Infatti, da... come dicevo, ti, ti colpisce molto per, per la sua semplicità, per la sua umiltà, come giustamente hai detto tu e, È un po' come eh, così, eh, ecco, credo che sia l'affermazione giusta e Lui è Vox Populi, è proprio la voce del popolo eh sì, eh sì ed è un questo. grande onore, ed è un grande onore, essergli amico ed è anche un vero piacere perché poi da persone così c'è sempre da imparare, quindi noi siamo felicissimi di questa Sono nuova unione, di questi nuovi progetti e sicuramente Antonio seguiremo tutto l'evoluzione. Licia io ti ringrazio, grazie mille per essere stata mia ospite, è stato davvero un piacere per me fare questa chiacchierata e ti auguro ogni bene per, co per cose che comunque abbiamo parlato in privato, quindi mi raccomando, forza incrociamo le dita un abbraccio ciao Lisa grazie grazie Cesare ciao Antonio ciao tesoro